Ed eccoci tornati in diretta con BCE Board, la BCE alza i tassi di 50 punti base, su questo fronte nessuna sorpresa perché le attese effettivamente erano queste, si parlava di 50 o 75 punti base, ma insomma come detto gli analisti erano quasi sicuri che l'Istituto Centrale Europeo avrebbe deciso per il 50, e ha affermato però un po' come ha fatto Powell ieri sera di prevedere ulteriori incrementi. E peraltro adesso poi torneremo ancora sul comunicato. Quello che ho detto prima della pubblicità è che eh, riprendo eh, in, eh, in questo ulteriore blocco salutando Gian Ergas perché è la prima domanda che voglio fare a lui. Gian, ben trovato, grazie per essere grazie. con noi. Buongiorno. Grazie, molto gentile. Eh, ti chiedo ovviamente un, un commento su questa decisione. Ma mm -hmm. quello che ho notato subito e volevo capire se anche tu l'hai notato che sul comunicato eh, viene proprio evidenziato con una precisione quasi veramente millimetrica che l'inflazione resterà ancora fino al 2025, cioè solo nel 2025 certo. potremo sperare di vederla tornare al 2%, poco più del 2%, ma mi pare di avervi notato proprio questa cosa, ha ribadito più volte il concetto come se ci fosse una presa di coscienza ancora più forte, no? come dire, noi rialziamo di 50 punti base, allentiamo leggermente come hanno fatto le altre banche mm. centrali, la Fed. Bank of England eccetera mm. però vi stiamo avvertendo che il problema è tutto che, che risolto insomma questo è un po' adesso detto in modo molto terra terra allora che idea ti sei fatto tu? poi andiamo a riprendere anche il comunicato e rileggiamo alcune parti ma io credo effettivamente che è una decisione è assolutamente prevedibile vediamo anche che qui c'è una situazione molto complessa con la PSE perché la PSE io la definirei una banca centrale che funziona con i doppi pedali tipo la scuola guida questo è molto importante da un lato c'è questo fattore chiaramente dell'inflazione, che è estremamente importante, d'altronde devono anche tenere conto del rischio politico e del rischio sovrano, dunque tutto quello che fa la BCE è, è importato diciamo, a due, ossia, due, due, questi due fattori, a questo modello tipo matrice, dunque hanno voluto trovare qui una specie di media, secondo me avrebbero potuto fare dal punto di vista economico 75%. Perché vediamo questa mm. situazione che non c'è assolutamente, perché se noi guardiamo i dati, noi vediamo una situazione che chiaramente richiede dal punto di vista economico, linea vettore, economia richiede 75. Quindi, Quindi tu, ecco, tu, tu sei deluso, tra virgolette, cioè secondo te per rispettare un po' eh, la situazione, cioè per mm. cercare di andare incontro alla situazione avrebbero dovuto eh, continuare cioè, con cioè, 75, c è, c è. ok. Sì, sì, no, io mi aspettavo 50 perché ho fatto questo calcolo tipo matrice ho detto che qui c'è una matrix structure topi comandi c'è cioè da un lato l'economia e dall'altro c'è diciamo, questo fattore politico loro avessero seguito diciamo, questa linea, questo vettore economico sì, sì, sì, così è molto semplice dunque la decisione sì. che hanno preso secondo me è stata presa che salomonica nel senso che da un lato dicono effettivamente, sì, faremo 50 dunque non spaventatevi troppo e se avessero seguito la linea economica c'è cioè stato veramente il 48% sul mercato obbligazionario e con rischio anche di un event risk dal punto di vista sovrano. D'altronde fanno capire molto chiaramente che questa è tattica e non è strategia, la strategia rimane di riportare questo tasso di inflazione al 2% e di arrivarci, ossia loro sono come la Fed a questo punto un attimo a Maratonetti. dovrebbero ancora più incentivo della Fed a aumentare diciamo, i tassi, per un semplice motivo che hanno un'inflazione che permane al 10%, hanno detto giubilo tutto contenti, ah, eravamo al 10, quando 10,6 o 11 in certi paesi, adesso siamo arrivati al 10, ma siamo sempre molto sopra anche una federal mm -hmm. reserve, che ha fatto una serie di rapica di aumenti di 75 abbiamo seguito voi con il vostro eccellente programma ieri, grazie che cui è iniziato partecipare, la Federal Reserve e dunque loro sono ancora indeferita praticamente sulla Federal Reserve che poi chiaramente dovranno anche tenere conto di questa riduzione del portafoglio obbligazionario, che è un modo di dire: guarda, non potevamo fare 75 per motivi cosmetici. però accelereremo o faremo una più del previsto, acceler più del previsto accelerazione della riduzione del portafoglio obbligazionario sull'APP, che è il quantitative easing tradizionale, per cominciare a drenare liquidità dal sistema. Uh -huh. Loro sono 5 trilioni di bonds. Dunque, questa è veramente una situazione molto complessa che la GAR deve gestire. Da un lato, economia politica ortodossa monetaria, dall'altro lato c'è cioè, chiaramente il rischio sovrano, c'è cioè, il famosa questione Italia che è l'elefante esatto, nella stanza esatto. di cui nessuno parla, ossia io a questo punto avrei delle domande molto semplici da fare a signora Lagarde. Cosa, la cosa? cosa le chiederesti tu per esempio? Gian, ah. Poi sentiamo quali sono le domande che ricorreranno principalmente nella conferenza stampa che seguiremo ovviamente con ah. te, eh, ma eh, tu cosa se fossi lì cosa le chiederesti? Mi sono fatto giusto, annotato qui giusto, una domanda che vorrei fare. Uno, qual è la vostra corrente posizione attuale tipo GPS politica monetaria? Siete a una posizione, una posizione neutrale, restrittiva, sufficientemente restrittiva? Poi le chiederei così, proprio di, di petto, proprio prendendola di petto, proprio l'eurozona è in recessione, sì o no? Eh, eh, e beh, allora, sì, questa, sì, è sì. questa è la vera domanda, che... però io ho sottolineato, guarda, ritorno sul comunicato, perché in realtà loro, Prego. attraverso il comunicato, hanno già un po' risposto a questa domanda, sì, chiaramente sì, sì, sì, sì. poi verrà fatta sicuramente a, a Christine Lagarde. Una recessione, ovviamente qui sono stime dell'eurosistema, una recessione sì. sarebbe relativamente, secondo... Queste stime, queste proiezioni relativamente breve e poco profonda, ma il prossimo, e si parla del 2023. Il prossimo anno la sì. crescita sarebbe contenuta ed è stata rivista significativamente al ribasso rispetto alle proiezioni precedenti. Quindi abbiamo ovviamente una crescita contenuta, una recessione che però sarebbe quasi un flash. L'ho detto anche prima al mio ospite precedente, un po' una toccata e fuga. Lui mi ha detto: ma mi viene un po' da sorridere, tu cosa mi rispondi? Ma io credo che questi effettivamente sono due punti qui molto importanti. Cosa mm. vuol dire una recessione breve e cosa vuol dire una recessione light? Ossia questa è la recessione secondo loro di Caffney del Light. Prima dicevano che questo era uno scenario tipo i marziani che arrivano sulla terra. Scusate un attimo, un attimo, qui devo... Sì, non ti preoccupare. Eh, esatto. No, no, che questi erano i marziani che stavano arrivando sulla terra. Oggi effettivamente mi sembra che qui ci sia un'altra situazione una situazione estremamente semplice dove abbiamo effettivamente ossia una recessione che è imminente che in alcuni paesi è già iniziata e poi dobbiamo dire anche l'impatto marginale di un rallentamento della crescita non sarà proporzionale ed uguale per tutti i paesi Dunque ci può essere qualcosa di leggero uh -huh. che può avere un impatto al margine estremamente forte Dunque, ecco. secondo me questo per me è, rimane proprio il punto principale tutta questa situazione ossia come possiamo noi poi giudicare in certo. maniera concreta cosa è effettivamente una recessione? certo All... è molto importante. allora noi abbiamo messo la schermata giusto per far vedere che stiamo attendendo l'inizio della conferenza stampa c'è okay. un po' di movimento perché effettivamente mancano cinque minuti cominceranno come sempre il primo il vicepresidente Luis de Guindos e poi la presidente Cristina Garda e spiegheranno uh, appunto queste decisioni ma uh, senti Gian torniamo pure uh, grazie Alessandro yeah. al Regia um, eh, eh, facciamo un riferimento anche un collegamento rispetto a, a come si è okay. posto ieri Powell e a come pensi si porrà Christine Lagarde cioè, e poi abbiamo proprio in, questa, in questo caso perché siamo vicini a Natale quindi le, le due riunioni consecutive ecco eh, ti aspetti un po' una replica perché anche qui scusami un'altra cosa che avevo notato nel comunicato stampa adesso spero di riprenderla subito Ah no, avvisano subito, proprio all'inizio, ecco, eh, quando appunto viene manifestata la decisione di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, però subito viene detto eh, continueremo ad aumentare in maniera significativa, un po' come eh, ha fatto Paolo ieri, no? ha, ha rallentato ma ha messo in guardia, è lo stesso atteggiamento? Ma io credo che sono due cose sicuramente diverse, il tipo di inflazione che deve gestire la ESEB e il tipo di inflazione che gestire la Federal Reserve. C'era cioè, molti anni fa un famoso programma, la televisione si chiama Non era RAI, io direi che qui sì. non è la Federal Reserve, cioè, molto semplicemente la ESEB sta gestendo un discorso politico, la ESEB è semplicemente dal punto di vista della sua genesi, è una struttura finanziaria che è stata incorporata in un progetto politico che si chiama Europa per creare questa nuova Europa e dunque deve ottemperare simultaneamente a molti, diciamo così, padroni, d'altronde effettivamente nessuno dice che bisogna creare l'America, dunque veramente vedere l'ESB sotto chiave puramente economica è estremamente complesso perché non ci si prenderebbero determinate decisioni. Io direi che lei sarà dura, dovrò mostrare che è dura, dovrò mm. mostrare che può anche così diciamo fare una politica che non è di meno di quella della Fed perché c'è una certa rivalità queste sono le due prime classificate diciamo del campionato questa è la seconda giornata dello scudetto e allora vedremo qui effettivamente chi vince, estremamente semplice io penso che devono essere duri ma non sono ancora lontani perché con il 10%, tassi al 2% quel che saranno porteranno fino a quanto? Al 3, al 4 eh certo. io voglio sconfiggere un'inflazione core che mi sta alleggiando probabilmente vicino al 6 a questo punto con o, cioè, base reale attuale e poi chiaramente lo voglio fare con i tassi di interesse che sono inferiori di 4 punti percentuali e poi chiaramente ossia illudermi che questo funzionerà in una situazione in cui c'è una diffusione, uno spostamento fisiologico dell'inflazione dal famoso settore energia al settore dei servizi e con chiaramente secondo certo. me, ossia queste richieste salariali saranno superiori al 3,7 del precedente comunicato dunque ecco e peraltro c'è molto attesa perché tra poco partirà la conferenza stampa, Gian, eh, su ehm, quella che sarà la tabella di marcia sul quantitative tightening, quindi il contrario del Giusto. quantitative easing, con eh, cui praticamente si disfera la Banca Centrale Europea già a partire dal 2023 di questi 5 mila miliardi di euro di bond che sono stati comprati Giusto. proprio negli ultimi otto anni. Ecco, questa è poi l'altra notizia che credo no, cruciale della giornata. Sì, ma questa è una giornata cruciale, nel senso che nel momento in cui cominciano a fare veramente il quantitative tightening scattano due fattori, uno, dove faccio il tightening e due, quale sarà l'effetto collaterale sul rischio paese e eh, sui rendimenti. Eh, appunto, <coughs> Perché nel momento in cui io effettivamente tolgo liquidità, smetto di comprare bonds, salgano così in tutto, e devono salire i rendimenti perché sono meno acquirenti, estremamente semplice. Ma allora a quel punto salgono anche gli spreads, ossia di quel rischiamo se loro fanno un passo falso, un impatto, come dicono in inglese, del second round, ossia chiaramente moltiplicatore, che non solo mi porta a un alzamento dei rendimenti, un alzamento anche degli spreads e un potenziale necessario intervento da parte della European Central Bank per stabilizzare il mercato. Allora la domanda diventa, la European Central Bank entra sul mercato come i famosi specialist, new york stock exchange per stabilizzare il prezzo obbligazionario al margine i rendimenti o comincia a fare i famosi botti che facevo da ragazzo dove tu compri l'intera emissione obbligazionaria ricordiamoci qui c'è un bisogno molto forte di finanziamento secondo me la lagarde è oramai la padrona d'europa i governi non hanno più i mezzi per fare una politica fiscale tutti estremamente unita e dunque è lei che fissa il costo del denaro fissa l'accessibilità al finanziamento, questa signora è la nuova Metternich estremamente semplice, siamo proprio nell'epoca dell'assolutismo, qui non ci sono più le istituzioni europee, non riescono a mettersi d'accordo sul cap, sul gas, hanno litigato sul cap, sul petrolio, vediamo una disunione e non un'unione tra i 27, certo, certo. vediamo se la CAD riesce ad imporsi come forza motrice e unificatrice di una linea politica e economica. È eh, certo, certo, certo, um, questo, questo sarà molto importante, adesso vediamo, andiamo a vedere che cosa sta Accadendo all'interno del, del, del della BCE, così vediamo ecco, dovrebbe iniziare a breve. Ehm, vediamo se, se arriva. Insomma, adesso lo dico scherzando. Ovviamente, stiamo temporeggiando in attesa di sentire le sue parole, Gian. Ma eh, intanto ti chiedo anche come vedi la situazione dei mercati in questa ultima fase dell'anno. Ovviamente, i mercati oggi sono deboli, eh, sia dopo la, la Fed, sia in attesa della BCE. Anzi, adesso non c'è più attesa, però si attendono le parole della BCE. Quindi un cenno su questo, però, intanto vediamo. Vedremo se arriverà puntuale Cristina Lagarde, vista l'importanza la, eh, de, de, del anche della de valutazione rispetto a, al suo atteggiamento. Mercati, come li vedi eh, in questa ultima parte sì, dell'anno? Ma io li vedo abbastanza fiacchi, se io non credo faranno grandissime cose, forse ci sarà un piccolissimo Santa Claus Ryan negli Stati Uniti per il mero motivo che quello di Santa Claus da diciamo così, quella è la scintilla e che sono molti che hanno già venduto per realizzare le perdite dal punto di vista fiscale, dunque c'è un leggero declino dei prezzi, e gli altri entrano sul mercato e cominciano a fare incetta della asset allocation per l'anno prossimo. Questo è il famoso Santa Claus Ride di cui tutti parlano, è probabilmente un congegno fiscale. Io li vedo abbastanza difficili, vedo molta volatilità e vedo molti, io non eravamo di questa opinione, abbiamo hanno detto sin dall'inizio che la Fed Reserve faceva botte, che questa era una Fed Reserve Bud Spencer e continuavano a chiamarlo Jay Powell, non per nulla secondo noi e dunque io li vedo abbastanza difficili ecco non credo che saranno grossissime cose così a qua bisogna fare per attenzione che c'è ancora sì. un reprising in atto mm -mm. molto forte allora intanto avete visto sono entrati eh, Cristina Lagarde e De Guindos e allora eh, vediamo un po' lasciamoci ci sono le foto di Rito c'è sempre un primo momento di assestamento per così dire prima che inizino a parlare, ma possiamo cominciare ad alzare l'audio. Poi Gian, grazie mille, ci aiuterai come al solito a capire tutte le sfumature delle sue parole. E ogni tanto sì. ti interromperò per un commento sulle cose magari principali. Eh, stessa cosa tu, e eh, se valuti che c'è magari una cosa essenziale, commenta e io, e io subentro. Allora, Andiamo a sentire cosa, cosa stanno dicendo intanto. Grazie Gian, a te. Grazie, qui c'è ancora musica. Buon okay, allora aspettiamo, to our press conference. aspettiamo di... ecco intanto press eh, sono i saluti President di diritto, ecco adesso ecco la parola a Christine Lagarde. Vice de Gindos. No, prima de Guindos, ecco Paul qua lui, always, ancora. We also ah. to ovviamente to cerco di fare una sorta di telecronaca uh, uh, a distanza, ovviamente sta salutando tutti i giornalisti, coloro che sono collegati e... Um, ha ovviamente mostrato la presenza, ma, eh, abbastanza ovvia, di Christine Lagarde e Luis De Guindos e forse ci siamo, sì. To, uh, non si sente. And... Non, so. non sento, non so, c'è un problema qui. Sto sentendo. The... Non si sente. Based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further. In particular, we judge that interest rates we still have to rise significantly, at a steady pace. Sentirla? No, io non riesco a sentire nulla, qui c'è un problema, non, non, non devo ritornare sullo screen, aspetta un attimo. Sì, sistemati, non ti preoccupare, adesso poi ci, fammi sapere okay. quando, ok, adesso appena sei pronto iniziamo a sentirla, intanto noi stiamo vedendo Cristi Lagarde. Ecco. Ok, perfetto, vai. Okay. Okay. Allora, ridurrò l'inflazione riducendo la domanda. Le nostre future decisioni continueremo a di essere dipendenti dai dati e faremo riunione per riunione. Ossia, i tassi di interesse sono i principali strumenti per regolare la nostra politica monetaria. Allora questo è molto importante, questo è il quantitative tightening. Dall'inizio di marzo, allora dal marzo del 2023, allora quello che loro faranno, che non faranno il reinvestimento totale dell'APP. Until all'inizio del of 2023. Saranno 15 miliardi al mese. Fino alla fine del secondo trimestre del 23 E il passo sarà determinato nel tempo. Per ridurre le Il Consiglio di Governo will regularly reassess allora aumenteranno, annunceranno la prossima riunione e regolarmente rivaluteranno il ritmo chiaramente di questa politica. Avere il controllo a breve termine su condizioni di mercati monetari. Fino al 2023, balance sheet normalization process. Allora, e poi rivedremo anche, anche successivamente la nostra politica di riduzione a breve termine e daremo più dettagli. su dettagli. Allora, questo è importantissimo. Abbiamo aumentato i tassi di interesse oggi e aumenteremo successivamente perché l'inflazione è troppo alta e rimarrà sopra il target. Quello che dicevamo prima, 10% a novembre, un po' meno del 10,6% a ottobre. Il declino sono stati i prezzi dell'energia. Allora, i prezzi alimentari sono aumentati e persisteranno. In questa grande incertezza abbiamo aumentato l'insolvenza, l'inflazione. Allora, in media, 8,4%: 22, 6,3%: 23. L'inflazione scenderà in maniera marcata, 24,3%, 25,3%. Mi sembra molto ambizioso l'energia allora, e l'inflazione 3,9% in media, 4,2%, 23%. 24% siamo al 2%, dunque è estremamente ambizioso come progetto. Questo è importantissimo. Ci potrebbe essere una contrazione questo trimestre e il prossimo. Prezzi di energia, molta incertezza, indebolimento economia globale e condizioni di finanziamento più severe. Allora, dicono, una recessione breve e così non profonda. La crescita sarà modesta, 23, e abbiamo rivisto all'ingiù la previsione. Allora, oltre alle proiezioni prevediamo che la crescita riprenderà. 3,422, 0,5%, 0,5%, 1,9% nel 2024, 1,8% nel 2025. Dunque crescita estremamente modesta. Le decisioni prese oggi sono elencate in un comunicato stampa. Adesso darò più dettagli economia e inflazione. E poi darò la nostra valutazione, condizioni economiche e finanziarie. Allora, terzo trimestre: 0,3. Allora, più inflazione e condizioni finanziamento più severe riducono domanda e produzione, riducendo reale reddito e più costi per imprese. L'economia globale sta anche rallentando, più incertezza. Allora, più guerra ingiustificata Russia e più alti tassi globalmente. Allora, ci sono termini commerciali di scambio. Più costo importazioni pesa su potere consumo, l'impiego è aumentato al 0,3% e la disoccupazione è scesa a un nuovo livello record storico passe. Allora, gli stipendi e aumenti dovrebbero compensare in parte la riduzione del consumo. Allora, l'occupazione potrebbe salire con una crescita minore. Allora, politica fiscale? Dovrebbero essere queste misure fiscali per proteggere contro energia più provvisorie e limitate per incentivare al risparmio energia. Allora, se non fosse così, se non fosse così, provocerebbe più inflazione, più tassi di interesse, più. Politica fiscale più produttività e ridurre debito alto pubblico. Politiche per aumentare. Possiamo ridurre le pressioni di prezzi nel medio termine. Allora, lei sta riferendo al next generation programmi medio termine. Ossia è il nuovo contesto di regolamentazione EU rapido. 10% a novembre inflazione, meno costi energia, anche l'inflazione servizi leggermente inflazione, ma gli alimentari sono aumentati del 3,6%. Allora, costi alti produzione alimentari a prezzo consumo. Allora, i pressioni, i prezzi rimangono alte attraverso settori energia. Allora, inflazione core 5%, ma le altre misure dell'inflazione sottostante permangono alte. Supply bottlenecks allora il problema è questo effettivamente. Ci sono questi sussidi ridurando l'inflazione ma quando questi sussidi vengono tolti aumenteranno. Catene di rifornimento meno difficile. Allora, c'è ancora una domanda arretrata per servizi dopo pandemia. Il depreciamento dell'euro aumenta prezzi. Ossia, la crescita dei redditi aumenta forti mercati lavoro e... Recupero stipendi ben pushing up inflation throughout the projection period. Allora, questo è importante: gli stipendi aumenteranno a ritmi ben sopra medie storiche, although further above-target revisions to some indicators warrant continued monitoring. What about risk assessment? Ok, in tese inflattive 2%, però, da monitorare. Allora, rischi, crescita economica all'ingiù, breve termine. Ossia, guerra contro Ucraina e il suo popolo, rischio all'ingiù. Costi di energia alimentari potrebbero rimanere più alti. Allora, spero di essere ulteriori ribassi se c'è più indovolimento che atteso. Disco di inflazione su. Allora, energia e alimentari, medio termine. Allora, il medio termine invece fattori interni attese inflattive più stipendi. At... Allora, se i prezzi di energia scendono e c'è meno domanda, riduce pressioni inflative. Condizioni finanziarie e monetarie. Allora, indebitarsi costa di più per imprese e consumatori. Allora, i prestiti, erogazione, credito rimane forte perché le imprese sostituiscono obbligazioni con prestiti bancari, ma i consumatori si indebitano di meno, più tassi di interesse. In line settore immobiliare gioca anche sul consumatore. Allora, qui, con due o all'anno, fanno analisi stabilità finanziaria. stabilità finanziaria è peggiorata economia e più rischi credito. In aggiunta, questo è importante, rischio sovrano aumenta l'indobblimento economico. Allora, sul medio termine. Allora, molto importante, lei dice che sì, aumentiamo i tassi, riduce l'inflazione, in ma nel breve termine c'è un rischio sistemico più. Molto importante. Allora, c'è il rischio delle istituzioni finanziarie non bancarie, aumenta volatilità. Allora, le banche Eurozona hanno un buon livello capitale che riduce l'impatto della più stretta politica monetaria allora la, la macro potenziale politica rimane prima linea difesa allora a medio termine vulnerabilità per riassumere abbiamo aumentato in tre punti tassi chiave 50 e in base su, in, su inflazione li aumenteremo ancora in particolare allora, importantissimo, i tassi di interesse a un passo costante, aumento significativo per assicurare il livello sufficientemente restrittivo per arrivare a medio termine 2%. Allora, tenendolo lì a livello sufficientemente restrittivo, riduce inflazione, riduce domanda e riduce attese inflative. Marzo 23: ridurremo l'investimento APP. Molto importante, questo è il tightening. Qui ci vanno sul serio. Saremo dipendenti dai dati e determinato riunione per riunione. E siamo pronti a aggiustare tutti gli strumenti all'interno del nostro mandato per assicurare che l'inflazione ritornerà al 2%. Adesso siamo pronti per le vostre domande. Allora Gianna, adesso ascoltiamo le prime domande poi ti faccio subito fare sì, un sì, commento sì, sì. valutiamo un paio di cose sentiamo però da dove partono i giornalisti perché sì, ci sì. sono già tante cose che mi sono segnate sì, sì, voglio... sì, sì, sì. sentiamo I tassi significativamente più and alti a un tasso costante vedremo più 50 e quanti aumenti di 50 o aumenti lei ha in mente. Come decidete sul quanto in quali obbligazioni da reinvestire? Questo è il rischio sovrano di cui parlavamo. Grazie per le sue due domande. Prima. Felice che lei ha recepito i due messaggi chiave. E' uno dei messaggi chiave eh? in aggiunta a quello che dice si Non solo aumenteremo i tassi, ma diciamo anche oggi. Allora, in maniera significativa, a un passo costante, per raggiungere il livello sufficientemente restrittivo per ritornare al 2% target medio termine. Questi sono i quattro chimici, adesso lei leggerà. Oggi, e noi prevediamo, dobbiamo aumentare in maniera significativa. Cosa significa? Allora, lei deve mettere questo insieme al passo costante. Bastante ovvio che sulla base dei dati che abbiamo, aumento significa passo costante. Allora, noi aumenteremo a 50 per un certo periodo di tempo. Cosa sarà? Non lo dice. Secondo elemento è un passo costante Significativo e passo costante che significa Abbiamo fatto progressi Abbiamo fatto progressi ma abbiamo ancora del terreno da fare e questo è il gioco lungo l'abbiamo detto Maratoneta. La seconda questione, seconda parte della decisione. Tightening. Riduzione del portafoglio. Progettivi chiave. Allora, prevedibile misurata riduzione. Principio chiave. Allora, il primo principio è inizio marzo, inizio, allora la media mensile che alla fine del primo quarter sono 15 miliardi e poi rivedranno e troveranno dopo il passo giusto, perché abbiamo preso 15 allora, rappresenta circa metà dei riscatti dunque loro ricevono 30 reinvestono 15 allora noi abbiamo ricevuto dati dai nostri staff e dalle banche centrali e questo sembrava un numero giusto per normalizzare il bilancio Allora, però, rimane l'istrumento chiave il tasso di interesse. Allora Ecco, l'altra domanda. Alex Weber, Bloomberg. Tassi di interesse saliranno per un certo periodo di tempo. Può essere il tasso finale, sarà 3 per E questo è quello che avete in mente? tightening? cosa determinerà questa politica il mercato cosa una, la riduzione portafoglio obbligazionario inflazione o quello che può assorbire il mercato Le due componenti la nostra politica monetaria sono di una natura diversa due componenti Allora, il tasso di interesse è strumento principale a combattere l'inflazione. Il quanto è il Funziona non nel background, sottofondo, per complementare la nostra politica monetaria principale, che sono i tassi di interesse. Dunque non c'è nessun link tra questo oh, riflesso tra monetary policy monetaria e riduzione. Le altre proiezioni dello staff che includono attese market tasso finale no, non so, non permettono assolutamente un ritorno al 2% del nostro target. Comunque dobbiamo fare di più. E ci saranno nuove al mercato, delle attese, perché qui il 3% non è reale in altre parole andranno ben oltre i 3% come tasso finale allora Gian eh, ti interrompo solo un attimo poi ripartiamo Prego. e sentiamo um, altre domande eh, parto proprio per chiederti un commento da un messaggio che ci scrive Marco dice in modo ironico, sta rassicurando i mercati più parla più si sprofonda perché effettivamente possiamo vedere anche il nostro Fuzzi Mib, purtroppo così è eh, che adesso perde addirittura il 2,54% se sì. vogliamo parlare dell'Italia, sì. ma insomma anche gli altri però indici sono anche il DAX perde il 2,54% insomma quindi non è solo l'Italia sì. ovviamente a performare no, no, cosa, no, no. Ehm, cosa ne pensi? poi un altro amico scrive ma sicuramente saliranno, eh, unica certezza sì non si sa quando però eh, come si sta ponendo Christine Lagarde? Ma Christine Lagarde si sta ponendo in maniera estremamente severa. È giusto questo atteggiamento. Ha capito che questa inflazione è insita nel sistema. La Christine Lagarde sta prendendo le posizioni corrette e la Christine Lagarde si sta ponendo realisticamente davanti a un mercato dicendo: Guardate, qui siamo maratoneti, qui si va sul lungo termine. Qui non prevediamo che si possa tornare mai più a questi livelli di tassi, molto semplice, come abbiamo detto noi adesso, qua c'è la ridiferizione del punto minima massima chiaramente, dei tassi di interesse. Qui c'è un cambiamento di regime totale, abituatevi, al costo-finanziamento più e faremo rinvestimento limitato, dell'APP, dunque preparatevi anche a rendimenti obbligazionari più alti, costo finanziamento più alto. Eh, molto sì, semplice. Sì, sì, sì. Infatti, poi, vabbè, lei ha ribadito ovviamente quello che avevamo già letto nel comunicato, ma insomma, continua proprio a rimarcare. Ha fatto un sì, po' sì. per me. Non so, mentre, mentre mh, ascoltavo, ho detto sta facendo proprio la lista della spesa. È andata nel dettaglio, di, ovviamente a partire da questa inflazione eh, molto elevata e, e sulla quale, insomma, eh, ha detto continueremo così ancora per un po'. È andata proprio a toccare delle voci no? che, che sono. Sì. Che sono sì. in questo momento uh, le spese maggiori per tutti e quindi con questa preoccupazione intorno al rialzo dei prezzi. Ecco, mi sembra proprio che si stia i prezzi continueranno ad aumentare. Appunto, non illudetevi. I prezzi eh... continuano ad aumentare e i prezzi aumenteranno sugli alimentari. Bravissimo. Per l'impatto differito ci sono lamento c'era questione aumento stipendi eh, e stiamo partendo sì. da una base di costi variabili, come ho detto prima, ai costi fissi in nel sistema che sono collosi e sono unidirezionali e non scendono. Mm -hmm. ecco, eh, tra poco andiamo su un altro, a toccare un altro punto che secondo me è molto importante, ma adesso torniamo un attimo a sentire cosa stanno chiedendo. Il sì, fatto, sì. Eh, lei ha parlato ovviamente anche della riduzione degli acquisti, quindi del quantitative sì, sì, tightening, sì. come hai detto. Sì. Ti chiedo però, ci arriviamo dopo, se secondo te la sostenibilità del debito, soprattutto italiano è a rischio con questa riduzione degli acquisti. Sì. Ecco. Tra poco tocchiamo no, anche questo aspetto... Sì, sì, ne parleremo, sì dopo, dopo, ci, eh, dopo ci torniamo. Dopo ci torniamo. Andiamo a sentire però insomma, che, sì, su sì, cosa sì, sta sì. insistendo ancora. Ecco. Okay. Questo è un presidente ecologico. Okay. about the meeting did the governing council discuss a bigger or a smaller rate hike than the one it was approved una domanda sulla riunione avete, avete discusso di un aumento più piccolo o più grande o un ritmo più lento o più veloce give an example your colleague and fellow countryman villa godegalo said cosa dovrete vedere prima di smettere di aumentare i tassi most maturities and anchored inflation expectations. Do you broadly agree with him Hello. thank you windows uh, on the first one diffuso riduzione, on one, riduzione rendimenti e attese inflative general grazie per le sue domande assessment of the current economic situation and general agreement about the orientation Consenso generale, valutazione economica e generale consenso, orientamento, strategia, decisivi, determinazione, riportare inflazione al 2% e usare tutti gli strumenti atti. Non tutti erano d'accordo sulle tattiche. C'è una grossa maggiorità, maggioranza dobbiamo mostrare perseveranza, muovere a un tasso costante, so, fare un gioco lungo digging, per coprire il terreno che dobbiamo coprire. Vorrei fare domande, strategia, direzione, orientamento, accordo totale. Alcuni avrebbero voluto fare di più. Interessante, quello che dicevamo prima, 75 era sul, level, era sul tavolo, c'era chi voleva fare 75. L'altra domanda vorrei riportarvi ai quattro messaggi uno è molto importante, primo paragrafo, primo paragrafo dello statement, del comunicato, i tassi devono aumentare significativamente a un passo costante, per raggiungere il livello sufficientemente restrittivo per riportare al 2% e poi, e poi tenere, tenere i tassi per un periodo più o meno lungo, che loro faranno una politica sostenibile, faranno il gioco lungo, non mollano. Perché loro vogliono che il tasso di inflazione rimanga Thank you. And from Webex, uh, to Allora, i tassi di interesse devono rimanere alti. thanks for taking my question. I'm sorry for not appearing on video. Um, I cannot find the, the right button push. Uh, yeah, Uh, ESM, allora questo è ISM che era il meccanismo di salvataggio riformerete a... l'ISM Allora alcuni dicono che è uno strumento obsoleto Allora, l'ISM era parte dell'OMT, che erano le Open Monetary Market Transactions, che sono parte del legato Draghi. ISM OMT era Draghi. Grazie per questa domanda. Allora, ci fu questa causa davanti alla Corte Costituzionale. La Germania non ha ancora ratificato dal punto di vista BSE è che noi abbiamo avvocato molto tempo il completamento dell'unione bancaria. Allora speriamo che questa convalida arrivi a breve termine. Il rapporto tra ESM e OMT sotto i principi esistenti sotto No possono attivare in ISM in relazione all'OMT. In uh, is ISM ha un'urbanizzazione che può you, operare professor. e può operare anche in relazione all'OMT. Hello, President Lagarde. Uh, two questions for you. First one is in your growth. Due domande nella sua previsione di crescita, voi ritornerete al ritmo storico dell'Eurozona, come pensate che ciò avverrà, continuano tutti i cambiamenti per la banca centrale? molte banche centrali nazionali avvertono che avranno grosse perdite, causa aumento di tassi di interesse. Allora, lei crede che queste banche centrali e Eurosystem possono possano gestirsi con un, già mezzi propri negativi? Due domande. Proiezioni GDP. Abbiamo uh, riviste leggermente 2022, abbiamo un downgrade abbassato 2023 del 0,4%, allora 24, 25, 1,9, 1,8%, nessun cambiamento. Una volta che certi fenomeni vanno a sbiadire, la crescita ritorna. Allora, i fattori che potrebbero alleggerire catene di rifornimento. E questo sta svanendo in maniera significativa cosa succede alla Cina è molto interessante monitorare la Cina ma ha ragione la forza del mercato lavoro e siamo a livelli di disoccupazione bassi storici e anticipiamo una breve e non profonda recessione allora è alta e percezione aumenta domanda energia La nostra come in tre anni Svilupperanno nuovi metodi di funzionamento su rinnovabili e che impatto avrà il prezzo dell'LNG e quale sostituibilità potremmo beneficiare? La premessa: che questa, ossia. Fossil fuel, ossia russa, diminuisce. Questo 1,9-1,8 eurozona precedente riprenderà. E ci sarà questa ripresa, però sarà sempre il tasso di crescita precedente pre-crisi. Le mi chiede anche. Per le banche centrali. Alcune, alcune, banche hanno già comunicato, hanno già comunicato ai mercati, possono essere possedute anche da enti non statali e loro hanno indicato potenziali perdite e la base capitale e tutte queste banche centrali. Dovrà guardare il proprio bilancio e dovrà vedere anche la governance, la e il contesto legale. Dipende. Guardiamo Banca belga, la Banca d'Italia, ma il contesto generale deve essere rivisto. Quando guardiamo la storia, quello che è successo a altre banche, le banche centrali possono operare nonostante questa posizione capitale e hanno anche operato sulla base di mezzi propri negativi. Ma sarà una questione locale, regolamentazioni specifiche. Quello che capisco io, che so io, che alcune di queste banche hanno fatto proprio delle provvigioni e riserve per superare crisi ma sarà ognuna sarà diversa di queste banche ma storicamente hanno generato grossi, un certo utile Rate will fall December, will lei crede che il tasso di inflazione scenderà in dicembre? Well, thank you it well be, lei lei continu continuerà a aumentare i tassi se l'inflazione scende? HICP Grazie. HICP per il essere numero dicembre, Headline e Core, siano un po' più basse questi numeri, abbiamo buona ragione, abbiamo bisogno di credere che gennaio e febbraio saranno più alte. Dobbiamo guardare il trend. Dobbiamo guardare le prospettive inflattive, dobbiamo vedere quello che è stato raggiunto e dove vogliamo andare. Oggi credo che conta. Allora quello che conta è la destinazione, dove vogliamo andare. Abbiamo ancora più terreno da fare. E questo è il famoso gioco lungo, come diciamo noi. Per un po' di sostanza, già a febbraio mesi sono dove i prezzi energia vanno ad intromettersi, vanno a toccare il livello al dettaglio. Ci sono paesi dove i prezzi all'ingrosso hanno ancora raggiunto i prezzi al dettaglio dove ancora non sono visti questi alti prezzi causati all'energia, l'altra componente che salirà e saranno i generi alimentari e energia alimentari continueranno a impattare e aumentare. Ecco Gianna, a proposito di costo, intanto noi stiamo, di prezzi, insomma, lei sta, sta continuando a sì. parlare di questo perché effettivamente poi le domande principali ruotano intorno a questo discorso. Sto vedendo l'euro-dollaro che continua a salire, ne abbiamo già parlato prima, nel senso che eh, ovviamente adesso la, la Banca Centrale Europea ha annunciato in modo definitivo che stamperà lo diciamo proprio molto in modo semplice, stamperà meno moneta, quindi l'euro insomma, in qualche modo sta acquistando un po' di forza, un po' di potere da questo, da questo. ti chiedo un commento e sì. siamo a 1,07,05, 0,22 sì. è l'euro che, che si sta rafforzando, il dollaro che si indebolisce insomma un'analisi e poi appunto questo discorso del gioco lungo che tu hai ribadito, che ci riporta un po' a ciò che abbiamo letto anche sul comunicato, che è poi il, il punto intorno al quale sta votando anche il discorso di Christine Lagarde, il medio termine eh, che vede l'inflazione scendere solo nel eh, 2025, appunto con il medio termine che è il periodo rispetto al quale eh, la Banca Centrale Europea sta prendendo le misure no, per far scendere effettivamente sì. l'inflazione. Ecco, analizziamo questi due aspetti, Vabbè, intanto una battuta sull'euro-dollaro e poi questo discorso sì. del medio termine ma io credo che effettivamente la questione euro dollaro è estremamente semplice qui c'è una ECB piuttosto aggressiva fa il gioco lungo forse un po' più aggressiva del tono di cui si potesse pensare ma ha cercato di trovare un equilibrio tra discorso economico e discorso politico dunque è probabile che il mercato adesso diciamo, aspetterà e vedrà lo faranno, non lo faranno ossia questo, questo faranno, non faranno questa time series di aumenti dunque probabilmente vedremo un dollaro più debole, ma più debole nei confronti dell'euro e prevediamo anche che sarà l'euro forte più che il dollaro debole, questa è un po' la mia analisi, okay. per quel che riguarda quel che riguarda il famoso medio termine, se puoi ripetere un attimo la domanda per cortesia. Sì, sì, la sì, cosa di... pensi? No, no, il fatto che stia insistendo su questo medio termine, secondo te, sì. insomma, medio termine, cosa, cosa significa? Perché forse anche con te sì, sì, nella riunione sì, sì, precedente sì, sì, sì, no, ci no, siamo sì. proprio fissati su questo, su questo concetto, no? quindi sì, sì, oggi sì, sì, sta allora... tornando ancora molto, molto prepotentemente. Ma il medio termine chiaramente vuol dire che loro non molleranno, loro prevedono che questa politica può durare altri due anni, ossia cos'è il breve termine? Meno di un anno, il breve ter medio termine dall'1 al 5, dunque qui c'è un settore, c'è un fenomeno poliennale che si estenderà e questa è la cosa più importante secondo me, ossia qui per questo che il mercato scende, il mercato non potrà avere diciamo, un sollievo da, perché riguarda questi aumenti tassi e questi tassi alti nel breve termine perché c'è questa ridefinizione definitiva di questo arco, di questa forbice dei tassi, tasso minimo e tasso massimo qui c'è tutto l'asse che si sta spostando per quello che abbiamo detto noi all'inizio della trasmissione, tutto quello che abbiamo detto si sta avverando il gioco lungo ortodossia monetaria e trovo molto interessante per questo che l'euro sta salendo che alcuni nel comitato volevano fare 75 e l'abbiamo detto. Esatto. C'era questa posizione e ci abbiamo preso, volevamo fare 75 e alla fine ha prevalso la politica sopra l'economia. Ecco, sì, ha prevalso appunto la cautela rispetto a un eccessivo rallentamento economico, no? Questo è un po' esatto. il tema. Esatto. È, una, è da una crisi del debito, perché lei ha anche menzionato. Che ci bisogna fare attenzione, perché ci può essere un rischio sistemico. Ecco, questo l'avevamo lasciato in sospeso prima. Eh, io ti ho chiesto molto banalmente se senza acquisti della Banca Centrale Europea il, la sostenibilità del debito italiano è a rischio, in generale, sì, il debito questo, sovrano, ah, ecco. Sì. Ma io credo che effettivamente l'Italia non è che faccia default, ma già com'è non è sostenibile, nel senso che è un paese che ha un debito, ossia il rapporto debito gdp che è estremamente alto e che si regge con questa conferenza praticamente del luglio 2020 che ristabilì, diciamo, fu un orfeste, il congresso, ossia di Vienna nel 1814, il concerto d'Europa, all'epoca Merkel uguale a Metternich, che ha emesso una lettera di patronage forte dicendo monitoreremo e terremo conto della mm -hmm. situazione economica se no l'Italia non era investment grade, ricordiamoci che noi siamo in Italia, triple B minus, da uno dei grossi rating agencies, dunque siamo a livello minimo per l'investment grade, se qui dovesse succedere qualcosa scoppia il 48. Eh certo. Allora Gian sentiamo che cosa sta dicendo perché secondo me a breve eh. terminerà. Poi eh, okay. facciamo un commento anche sui mercati perché Prego. stanno veramente... Eh, cioè, insomma sì. il mercato non è molto rassicurato da, da questa conferenza. Perfetto, eh. E appunto... Allora sentiamo che cosa stanno dicendo ancora e poi andiamo a commentare i mercati. Sì sì, ok. non stiamo facendo un pivot non stiamo rallentando di nuovo il gioco lungo per questo dobbiamo aumentare dobbiamo muovere un passo costante dobbiamo raggiungere un livello sufficientemente restrittivo a 2%. e dobbiamo rimanere a quei livelli a rimanere a quei livelli so, is, is stand... sufficiente certezza che ci siamo arrivati e che abbiamo domato l'inflazione <fie> non tutte le banche centrali sono coordinate un con l'altra Domanda criptovalute. Adesso uh, che Bank Friedman and you Bankman Freed è dietro le sbarre. Qual è la sua opinione sulle criptovalute e come dovrebbero essere regolamentate? Lei ha paura che Facebook potrebbe lanciare una sua cryptocurrency allora, in Italia il mercato si è calmato intorno all'Italia dopo il nuovo governo e lei crede che il TPI questo Transmission Protection Instrument ossia possa avere già un impatto sul mercato? perché effettivamente lo spread è di meno? questa è la mia aggiunta perché c'è meno timore intorno all'Italia? Prima domanda. Allora, io appoggio ciò che dice Mr. Panetta. Allora, bisogna incorniciare, definire questo Digital Euro. Ne sapremo di più, ottobre 23. Allora, sapremo se lo faremo. Io molto tempo fa, indicato. e gli asset crypto dovevano essere regolamentati su una base formale quando l'ho detto molti hanno riso fino ad oggi ci deve essere un contesto una regolamentazione una trasparenza perché non ci sono consumatori ingannati causa cryptoassets criptovalute sento molto fortemente e mi fa piacere i colleghi nel mondo che la pensano allo stesso modo dopo e con FTX vediamo che la mancanza di regolamentazione stanno avere tensioni nel mondo con mica 1 e mica 2 stiamo ponendo degli standard TPI questo è uno strumento che abbiamo con la fisica del rivestimento e che chiaramente che ci sia la trasmissione in maniera ordinata, la politica monetaria tutta l'area euro e quello che noi vediamo è che la nostra politica monetaria è trasmessa in maniera ordinata dunque non rischio sistemico e questo uno strumento che abbiamo useremo Simile domanda che fatta Powell. In confronto al meeting di ottobre alcune metriche finanziarie sono allentate. Questo, questo, questo per esempio può ridurre la vostra voglia di combattere l'inflazione? Seconda domanda. Vogliamo aumentare il tassi a un passo costante. Questo è il forward guidance e dare in anticipo. Perché sta rinunciando alla flessibilità e dicendoci che aumenteremo il 50. Grazie. Vorrei vedere chiaro questo punto. Ossia, il forward guidance, questo dare in anticipo indicazioni, lo prendiamo come principio nel quantitative timing e poi faremo 3-4 mesi di QT e poi rivaluteremo. Passi interesse. Guarderemo i dati, saremo data dipendenti. Rivedremo i dati. in particolare quando facciamo queste riunioni proiezioni trimestrali quello sappiamo oggi viste le condizioni finanziarie e, e visto il nostro tasso finale proiezioni, questo non basta e dobbiamo portare questa lotta e continuare la battaglia contro l'inflazione questa non scherza un passo costante questo, questo è un altro 50 punti è riunione prossima e forse alla quella dopo e forse anche dopo qui, qui questa veramente, questi si sono scatenati non è il one shot è la time series come dicevamo e infatti um, data dipendenti, ti faccio una domanda flash su questo, poi eh, ti leggo sì, un, sì. un messaggio di un amico. Ma non avrebbero dovuto essere un po' più dipendenti prima dai dati o lo sono sempre stati secondo te? Ma secondo me sono stati dipendenti dai dati, sono stati anche influenzati diciamo dalle loro proiezioni c'è una non linearità qui nell'inflazione, c'è una imprevedibilità di certi fattori esterni e ci sono cose di 18 con più di 15 paesi lì dentro, ognuno con una politica fiscale, regolamentazione diversa, cioè sistema bancario, domestic diverso trasmissione scosse da wholesale dall'ingrosso, diciamo così da monte a valle, allora è estremamente difficile, questi non sono gli Stati Uniti, questo è un un gruppo eterogeneo, ossia estremamente diversificato, dal quale si sta tentando di desumero un orientamento generale. C'è un grosso margine di errore. Mm, ok, e allora io prima ti chiedevo un parere sui mercati che stanno insomma, uh, sì, sì, sì, ecco, non è che stanno reagendo molto bene, guardate no. solo il MIB, il crollo che sta avendo. Alberto sì. uh, che ci saluta scrive, ma domani ci potrebbe essere una ripresa degli indici dopo la discesa attuale, allora um, facciamo un po' un ragionamento, uh, che, cosa sta, che cosa sta preoccupando principalmente il mercato a tuo parere Gian? No, il mercato è estremamente preoccupato dal fatto che questi tassi aumenteranno, che il costo finanziamento aumenta, che ci può essere uno scossone dal punto di vista del rischio paese perché la Lagarde ritorna sulle sue posizioni che lei non è lì per salvare i paesi indebitati. Dunque questo è un punto molto importante. Secondo me lei alza i tassi in Europa, Eurozona, sale l'euro e diminuisce la competitività del sistema export molto importante è che chiaramente questo è il problema di base perché la recessione colpirà in maniera diversa tutti i diversi paesi e non si può unificare dunque questo secondo me è il vero problema i costi di finanziamento salgono combattere l'inflazione inflazione riduce domanda perché squeeze presa su consumo potere consumo dei singoli e imprese non investono perché il costo di finanziamento sale dunque molla Operazione Atenaria, consumatori impattati chiaramente da inflazione minore reddito reale e imprese che non investono perché hanno chiaramente un rendimento. Da rivedere sulla base del nuovo costo del finanziamento. Ok, Marco scrive: i mercati odiano l'incertezza. Ehm, definire i rialzi per un certo periodo di tempo senza sapere per quanto è stato deleterio. Ecco, questo è un ottimo spunto, Gian. Cioè, è vero che. Mh, cosa ci stanno dicendo, cosa che ha detto anche Powell, noi proseguiremo con questa politica, ma non sappiamo, sì, il, sì, sì. Cioè, non hanno dato delle indicazioni precise, ma è possib sarebbe possibile dare indicazioni precise o no? E, la, e poi la riflessione dell'amico è giusta, Cioè i mercati odiano l'incertezza e quindi questa è la cosa fondamentale no? della, della questione. Ma io credo che ci siano molte questioni fondamentali, cioè, se mettono il costo del finanziamento per cui la PAC è finita, Ossia, ossia, qui non c'è più, andando via, qua c'è star salmone. Come di Ok, qua. il sì, salmone sì, non c'è più, io soprattutto nella capitale, negli anni 60-70, per cui molto bene, Ossia, qui ci sono i soldi gratis e questo è estremamente importante, questo è il primo grosso avvertimento, qui le cose sono cambiate, abbiamo ridefinito questa forbice dei costi di finanziamento, i costi di finanziamento saliranno per le imprese più deboli, saliranno per i paesi più deboli, io credo che chiaramente, non credo che l'Italia fondi, perché a quel punto scoppia veramente il 48, però chiaramente ci sono delle pressioni e anche sulla capacità dei singoli paesi Generare diciamo, una politica fiscale ossia, accorta e sufficiente per scongiurare in certi casi un rallentamento dell'economia spropositata o disproporzionata ad altri paesi. Questo certo, è il discorso: certo. l'arco il discorso, il discorso, uh, uh, temporale. Allora, io aumenterò i tassi tre volte, quattro volte, cinque volte, due volte. Lei l'ho appena detto, lei questa qua chiaramente non sa più a che santo votarsi, dice guardi, adesso. Lato 50, noi pensiamo la prossima volta a 50, forse quella dopo e forse anche quella dopo. Siamo a due. Questi, secondo me, arrivano a quattro: ossia il mercato non può sapere perché ci sono delle non linearità, come lei accennava anche nella sua presentazione, di come si diffonde questa inflazione e di come c'è il passaggio. Da questa inflazione direi che lei probabilmente a monte che quella della catena sulla catena di valore, per esempio, sono i prezzi all'ingrosso al consumatore singolo, questo è estremamente importante, lei non dà nessuna illusione, nessuna illusione, è vero. Che quello potrebbe essere il tasso di inflazione e dice io devo essere data dependent, ma qui data dependent vuol dire aumentare, non vuol dire eh no, no, no è certo. estremamente certo. lei sta giocando, la ECB gioca libero. No, casi, è ovvio che. È esatto, è, ov è ovvio che ai mercati l'incertezza è, è la cosa più fastidiosa. Per i mercati l'incertezza è la cosa più fastidiosa, ma in questo contesto, lo abbiamo già detto, il conflitto russo-ucraina che continua a e essere sì. lì e non si sa, eh, ovviamente, appunto, questo discorso di essere dipendenti dai dati, eh, eh, bisognerà vedere anche relativamente che a come sono. si svolge. Eh, esatto, che dati sono? Che poi sappiamo molto bene che la maggior parte di questi dati saranno direttamente proporzionali alle mh, intese o meno che si raggiungeranno proprio nel conflitto, nell'ambito delle, delle azioni diplomatiche sì. del conflitto russo-ucraina, non solo mm. ovviamente, però. Eh, un altro messaggio, uno sbarco duro nel ciclo economico, eh, un'economia sta rapidamente passando dalla crescita alla crescita lenta e piatta mentre si avvicina alla recessione di solito causata dai tentativi governativi di rallentare l'inflazione, sì, ma è, è un procedimento mm. abbastanza... Cioè, è questo è un, cioè, si, si, si, si alzano i tassi per combattere l'inflazione e l'economia rallenta, però del resto abbiamo un'inflazione veramente pericolosa adesso, ehm, che sta dando, cominciando ad andare sui frutti in America, Jean, ma eh, per il resto siamo ancora appunto, ben lontani, è un, è un concetto sì, che, sì. che è, è ritornato continuamente in questa, in questa conferenza. Ma l'idea che effettivamente sia questa non è la Fed, come dissi, però, non era Rai, questa, questa è una ICB che deve combattere altri demoni, sta combattendo su più fronti, lei lo ha accennato il dissenso all'interno diciamo forse adesso verremo chi è stato unanimo no io voglio vedere i mini gli appunti di questa riunione che sicuramente saranno estremamente interessanti ah, sì. fatto a botte e lei l'ha detto ha detto c'è cioè, un consenso generale cosa vuol dire il consenso generale non lo capisce nessuno qui ci sono i falchi c'è l'asse franco tedesco che alla fine ha detto ok facciamo una transazione come si può dire giuridicamente e faremo 50 punti base uh -huh. cioè, questo è estremamente semplice ossia qui andiamo davanti a una situazione, sì dobbiamo combattere l'inflazione, lei dice è un'inflazione importata, forse c'è il prezzo dell'energia, allora lei signora me lo spieghi il prezzo del gas è crollato il petrolio è crollato, ossia l'LNG chiaramente, ossia ha una sua dinamica, il prezzo dell'energia è sceso, lei signora come mi spiega a questo punto al 10,6 al 10% con un spot sul WTI che è sceso del 20% e che il gas ancora a livelli molto alti, il vero discorso è un altro secondo me, questa è una gran bufala, scusa l'espressione, sulla storia dell'energia, il vero discorso è che è finita la pacchia sia dal punto di vista dei tassi di interesse e del costo di finanziamento, sia dal punto di vista dell'energia che costa poco l'Europa ha vissuto con il gas russo un momento d'oro si potrebbe dire paragonabile a quello dei paesi occidentali sviluppati si stanno sviluppando nel dopoguerra con il petrolio saudita a 2 dollari qui non c'è più il gas russo che costa poco e c'è stato un indobbimento a lungo termine competitivo della zona Europa che andrà a incidere vediamo già le imprese che cominciano a dover ridurre la produzione perché semplicemente non ce la fanno a quei prezzi il carburante c'è, l'energia c'è bisogna pagarla, e ricordiamoci una cosa estremamente importante, io lavoro molti anni in questo settore, che chiaramente tutte queste grosse transazioni da parte dei fornitori alternativi, non solo un piano Marshall, io ti do questa merce gratis e tu mi paghi tra mille anni, ma sono così, eh, persone certo. che vengono concluse su base commerciale, uh -huh. qual è il grosso problema del gas cap? Ci sono quelli che dicono, oh, qua bisogna mettere un cap, un tetto, quando diremo tutti, i dati dicono sì, tu bravo, tu metti il capo e poi il gas non ce lo vende nessuno. Noi dobbiamo rimanere competitivi, per cui questo è un, po un problema molto, molto grosso: quello dell'energia. Ma il vero problema è che qui stanno mancando due delle assisi principali di quella che è stata la sopravvivenza dell'eurozona. Io credo che questo 1,9% di crescita you know, questo mi sembra tutto molto ambizioso. Mm, qui mm -hmm. andiamo ecco. a un periodo di crescita lenta ecco intanto eh, appunto un ultimo, un ultimo giro di, di commento da Prego. parte tua sui mercati andiamo a vedere con uh, i grafici sì, che sì, cosa sta accadendo sia in Europa, esatto Whatsapp in Europa e anche in America in realtà perché è tutto sì, rossa sì, sì, sì, sì, la situazione è tutta rossa Allora, meno 2,71 sì, sì. il nostro indice italiano, il Mib è quanto mm. perde in questo momento, guardate che crollo ha, insomma tutti si vede eh, questo è un grafico daily, il CAC di Parigi meno 2,94% l'Ibex sì, di Madrid sì, sì, meno 1,57%, il DAX di Francoforte cede il 2,97%, insomma sì, la sì, locomotiva sì. europea evidentemente c'è questa sensazione eh, di quello che sta succedendo, il Fuzzi 100 meno 0,93% e anche gli indici americani sono appunto negativi, il Dow Jones cede l'1,61%, l'S&P 500 sì. l'1,62% e il Nasdaq l'1,91%. Gian, appunto, che cosa accade adesso a tuo parere? Ma accade adesso che continua a scendere secondo me, perché qui chiaramente, ossia sono due botte, una dopo l'altra, c'è stata io per noi assolutamente no, che abbiamo scritto, ridetto, avevamo quasi portato in Cassazione, che dicevano che ero così lo spauracchio, invece ho avuto pienamente ragione, sulla Fed, ossia questo era chiaro. Paola Tempetto avrebbe fatto quello che avrebbe fatto e eh, lo avrebbe fatto, quello dicono, già previsto, hanno già annunciato mille volte cronica di una morte annunciata. Secondo me, ossia i CBI, io ho l'opinione, faranno 50 politicamente. Dunque, cosa succede adesso sui mercati? Secondo me c'è una pressione all'ingiù, forse rimbalzano, forse no. C'è sempre come chiamano qui il rimbalzo, il gatto morto, il dead cat pounds ossia un, molto, un termine molto così scioccante sì, sì, molto sì, sì. potrebbe esserci ma secondo me qui il vero discorso è quanto tempo durerà tutto ciò e ricordiamoci qui la papca è finita qui non c'è più il salmone qui non c'è più nulla qui bisogna fare i conti con un'altra realtà un'altra struttura dei costi bisogna anche vedere a un certo punto secondo me se il l'esport sia da una Cina che riparte possa compensare in parte ossia per esempio la Germania, ossia quello che noi stiamo vedendo svolgersi adesso sui mercati europei è una questione interna, questa è Europa su Europa, questa è Europa che dice io non sono più questi grossi mercati export perché il resto del mondo lo rallenta, io pensavo forse di avere una distribuzione un po' più comprensiva dal punto di vista del costo del finanziamento, perché oggi diciamo, una cosa molto importante in Europa. Da dove scaturisce la domanda di credito? Prima era investimento in via capitale, adesso è probabilmente capitale circolante, ossia questo è molto importante, perché le imprese cominciano ad avere anche certe carenze di liquidità, alcune, non tutte, bisogna dire. Certo, certo. Dunque, certo. Questa è una situazione abbastanza complessa, liquidity minus, secondo me, circolazione all'interno del sistema finanziario, export che rimane, non dico inesistente, perché chiaramente sono sempre dei mercati che tirano, però che chiaramente non puoi più fare affidamento sulla struttura costi che dovrebbe contrapporsi ai ricavi che potrebbero anche cominciare a ristagnare. Esatto, esatto, esatto. Infatti poi eh, si mette in evidenza adesso anche tra le varie notizie come anche Wall Street no? eh, stia sì, raccogliendo sì. tutte queste eh, sollecitazioni, <ride> chiamiamole così, della Banca Centrale Europea che quindi abbiamo visto, insomma anche Wall Street sta performando in negativo. Eh, peraltro diciamoci la verità, eh, gli investitori americani già hanno... Stavano ancora in qualche modo un po' digerendo le parole di Paolo e adesso si mm. sono aggiunte quelle di, di Cristina Lagarde no? E quindi insomma, in questo momento, alla fine di un anno, sicuramente eh, come quello che abbiamo vissuto il 2022, mm. è una bella, un bel colpo. No? Come dici tu, tu hai detto più volte, la pacchia è finita, e credo che sia l'espressione giusta. Mm. Ma che la pacchia, la pacchia fosse sì. finita, i mercati lo sapevano già, però è una piccola provocazione. Quindi voglio dire, bisogna un attimino. Uh, agganciarsi ad altro, cioè la pacchia finita sì. è, era già evidente, non, non è una cosa no. una, uh, che, che abbiamo scoperto no, ma oggi. No, ma, ma è come dicono in inglese, una frase molto bene in inglese, it's the head and the heart, è la testa e il cuore, la testa e il cervello, diciamo, la mente ha capito, ma il cuore non vuole accettare, ah, e okay. questa mattina okay. abbiamo capito che il cuore ha dovuto accettare che questa situazione è cambiata, che non si ritorna dove si stava prima, che questa era, per cui non stiamo chiudendo, diciamo, uno potrebbe dire, ah sì, qui stiamo chiudendo, un'epoca pandemica, no, qui stiamo chiudendo con tutto quello che è successo dopo la crisi finanziaria Se noi guardiamo i tassi americani oggi sono a livello più alto da 2007 dunque stiamo parlando addirittura di livelli pre-crisi finanziaria c'è stato qua tutto uno sviluppo che era internato sui costi di tasso tasso zero, sono sorte imprese, c'è stata una speculazione folle, guardiamo le criptovalute, anche un byproduct di questo fenomeno e noi guardiamo molto attentamente per esempio tutto quello che può essere in molti paesi le obbligazioni ad alto rendimento, se gli spread aumenteranno, se queste società saranno capaci di rifinanziarsi o no, perché ormai secondo noi si sta pensando Proprio dalla questione di tasso alla questione di disponibilità finanziamento. Questi possono anche dire io sono pronto, noi siamo pronti a pagare 3% in più, però c'è qualcuno che gli dà i soldi, c'è chi non glieli dà. Certo. Ricordiamoci anche che la Banca Centrale Europea ha avuto un grosso ruolo nel finanziamento a basso costo, hanno fatto queste operazioni Teltro, però hanno aumentato il tasso per ridurre liquidità, sono stati rimborsati penso qualcosa di 700 miliardi di euro di finanziamenti agevolati, ossia a questo punto questa liquidità che esce dal sistema, faremo tutto un repressing del sistema monetario, tutto i spazi del sistema bancario, aumenteranno gli spread. L'Europa ha paura per il rischio, paese perché questa signora ha detto molto chiaramente: non siamo chiaramente alla zattera della disperazione per quelli che sono indebitati. Ha anche detto che questi paesi dovranno procedere al più presto con le riforme a medio termine in next generation. Chiaro avvertimento all'Italia: Giorgia Meloni fa attenzione, tutti devi far sforzare questi soldi, sono qua a finire male e io sono convinto che cominceremo a vedere di nuovo delle avvisaglie sull'Italia, dove c'è un sistema micro che funziona molto bene, aziende eccellenti, ma c'è un sistema macro che proprio questa zavorra enorme e questo indebitamento che poi non è solamente il debito, obbligazioni, ma è anche chiaramente il costo futuro di tutti i benefici sociali si farà sentire, okay. questa è situazione molto molto complessa qui. Certo, attenzione. certo, ok Jean, direi che sei stato assolutamente chiarissimo, eh, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, ci sarà modo oh, di prego. commentare a posteriori, anche magari prima della fine dell'anno, ma insomma in questa ultima parte del 2022 alla luce anche di quello che le banche centrali hanno eh, messo sul tavolo. Grazie Gian Ergas, sì, sì, sì. a presto eh, e buon lavoro, grazie mille Gian. No, un piacere per me, grazie. Grazie. grazie. grazie. Io saluto anche tutti gli amici che hanno scritto, anche chi non ha scritto, naturalmente chi era collegato con noi per questa diretta eh, sulla Banca Centrale Europea e attendiamo, vediamo che cosa succederà, ovviamente ci sono tante incognite, è eh, un po' il mantra che ci ripetiamo, che ci ripetiamo sempre, eh, grazie ad Alessandra in regia. I mercati sono negativi, li abbiamo appena visti con, con Gian, ecco questo è sempre il nostro, il nostro indice, insomma. la situazione è a perde oltre il 3% in questo momento, meno 3-11% il Fuzzimib, non è l'unico ovviamente, tutto è in rosso oggi, eh, in quella che possiamo definire insomma, la settimana delle banche centrali, buon proseguimento di giornata sulle fonti tv e eh, seguiteci sui social, ciao!